Buonasera a tutti, benvenuti alla quinta edizione del Festival del Classico. Un milione d'anni fa, più o meno, la mia benemerita insegnante di greco al liceo ci spiegò che classico è ciò che è oggetto di imitazione. È una definizione che io porto con me e che avrò applicato almeno un milione di volte in questo milione di anni, trascorso da quando ero sui banchi del liceo. Però credo di aver imparato anche un'altra cosa, e cioè che classico, oltre che oggetto di imitazione, è anche ciò che è continuamente nel presente, proprio in quell'accezione del presente continuo che alcune lingue hanno fra eh, i tempi del verbo presente continua perché ciò che è classico continua a interrogarci e a, ad essere per dirla molto banalmente però è, è questo il significato profondo della della parola attualità io credo che mai come quest'anno il festival arrivato alla sua quinta edizione sia classico e presente nel senso più ampio e profondo di questo binomio il lavoro come condanna il lavoro come utopia come diritto ma direi soprattutto il lavoro come condizione primigenia dell'uomo condizione acquisita conseguenza di una mancanza eh beh, sono temi che troviamo nei testi antichi ma che troviamo continuamente sulle pagine dei giornali, in questi giorni, in queste settimane. Ecco perché questo festival è sempre più attuale, più coinvolgente e partecipato. E devo dire che vedere questa sala e sapere che di là ci sono persone in videocollegamento video video è, è molto confortante, ci, ci, ci fa dire pensare che davvero sarà... Una, un grande dialogo fra le voci che sentirete in questi giorni quindi io devo e sono contenta di poter fare molti ringraziamenti per questo festival che si apre in questi momenti grazie prima di tutto al nostro pubblico alle voci che partecipano e cioè ai relatori e alle relatrici che in questi giorni vi daranno uno sguardo il più possibile ampio, complesso, del tema del lavoro. Grazie ai tanti studenti, che ogni anno sono sempre di più. Grazie in particolare al liceo Umberto I di Palermo, che è qui con noi, che secondo me merita un bel applauso. E poi... E poi qualche spiegazione, qualche ringraziamento istituzionale, senza le istituzioni che no, e, e gli enti che sto per nominarvi, questo festival non sarebbe possibile. Prima di tutto il festival è il Festival del Classico, è un progetto della Fondazione Circolo dei Lettori. Eh, è presieduto dal professor Luciano Canfora, che è qui con noi e fra poco ascolterete, e curato da Ugo dal professor Ugo Cardinale, che ascolterete ancor prima del professor Canfora. Con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Camera di Commercio di Torino, patrocinio di Città di Torino, Università degli Studi di Torino. Grazie ai nostri partner Lavazza Group, Reale Mutua e, e real by Logosnet in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e la Direzione Generale Diplomazia Pubblica e Culturale. Eh, grazie al Polo del Novecento, all'Accademia delle Scienze di Torino, al Club di Cultura Classica Ezio Mancino Onlus, al Museo della Chimica di Settimo, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, dibattito e cittadinanza grazie a Rete Nazionale dei Licei Classici e Centro Interuniversitario di ricerca di studi sulla tradizione. Incominciamo dunque questa bella avventura che avrà veramente tanto da raccontare a tutti voi con, eh, con eh, la lezione introduttiva di Ugo Cardinale dedicata al lavoro come concetto polisemico in nome per l'appunto di questa complessità che dobbiamo sempre tenere presente grazie ugo cardinale prego. si sente mi associo ai ringraziamenti istituzionali della direttrice Elena Leventhal. un saluto e un ringraziamento innanzitutto al Circolo dei Lettori attraverso la sua direttrice, attraverso il presidente Giulio Bino e direi a tutta l'equipe di lavoro che collabora con la direttrice, insomma grazie a questa fucina di ideazione creativa e a questa macchina organizzativa direi se esistesse la parola perfetta che è il circolo dei lettori grazie a tutti quelli che ci ascoltano da lontano e grazie a voi che siete qui presenti buonasera, grazie ancora e benvenuti al Festival del Classico quest'anno l'edizione del Festival affronta un tema cruciale un tema non declinabile in formule semplici e sono tre le definizioni che accompagnano la parola chiave che è il lavoro. Lavoro come condanna, diritto, utopia. E pensate un po' a quel motto, il lavoro rende liberi, Arbeit, macht frei, Questo motto posto all'ingresso del campo di concentramento di Auschwitz manifesta già nella sua ambiguità e ambivalenza la falsa etica è una vera impostura e di una vera impostura, racconta una storia rovesciata, anche se non del tutto falsa. Possiamo dire che il lavoro sia sinonimo di libertà? Per tanto tempo il lavoro non è stato sinonimo di libertà, ma del suo contrario. Nel mondo antico e ancor più nel paradossale campo concentrazionario. Nella filosofia aristotelica il lavoro è stato associato alla servitù, alla costrizione, alla dipendenza da altri. E la libertà è stata concepita come condizione di autonomia, come spazio dedito alla propria realizzazione, come libero dal lavoro. Si può dire anzi che nella concezione di Aristotele, ma anche di Senofonte, il lavoro rende libero chi non lo fa. L'uomo libero non lavora grazie a chi lavora. Lavoro, quindi, è parola dal significato negativo, espressione di un incessante degrado fisico senza riposo, strumento della vita della casa, dell'oikos, ma estraneo alla vita della polis. E da dove viene allora quella centralità e quella dignità del lavoro che sta alla base della nostra Costituzione? L'Italia è appunto una Repubblica fondata sul lavoro. Il nostro incontro con i classici questa volta ci chiede di guardare alla storia nella sua complessità, senza la semplificazione della cancel culture, che liquiderebbe in un battibaleno il pensiero dei filosofi antichi, ma con uno sguardo critico e problematico che parta dalla storia e riveda la stessa etimologia della parola lavoro. Uno sguardo la storia mitica. I miti che cosa ci dicono? I miti delle origini raccontano un mondo originario felice, l'età dell'oro a cui sarebbe seguita la rottura di quel rapporto armonico, armonico con la natura e con la divinità per spiegare la realtà del lavoro duro, della fatica, della lotta con il sudore della fronte come una condanna e una punizione divina. Eva e Pandora ne sono l'emblema due donne, l'ambiguo malanno, direbbe, come dice nella Medea Epicuro, la donna appare responsabile della caduta di Adamo nella tradizione biblica e della violazione... <coughs> del divieto di apertura del vaso ricevuto in dono dagli dei, ermeticamente chiuso, questo nel poema Esioideo, che parla appunto di Pandora. L'ingresso del dolore e della fatica sarebbe stato colpa allora di una donna, ah, questo è un luogo comune certamente da sfatare, ma la cultura antica vede anche la donna come soggetto rivoluzionario, protagonista dell'utopia di un mondo renversé ad esempio nella Commedia di Aristofane, come vedremo nel reading di Olimpia Imperio, letto da Simonetta Valente. O la descrive attiva nel piccolo commercio, Capellicon, tra i mercanti della Gorà, come testimoniano alcuni importanti reperti archeologici e gli studi antropologici, ne parleranno Maria Cecilia D'Ercole, Aglaia McClintock, e i direttori dei musei archeologici di Pompei, di Pestume eh, Pestum Belia e di Ercolano, Gabriel Zucktrigel, Tiziana D'Angelo, Francesco Tirano, che il festival ha il piacere di avere quest'anno come ospiti. La storia del lavoro nel mondo antico si costruisce attraverso vari tasselli, il primo ad esempio attraverso la descrizione dello scudo di Achille, nel poema omerico di cui parlerà Eva Cantarella. Tasselli, dicevo, che non permettono di ricomporre però un insieme organico, anche per le lacune che restano aperte. I miti raccontano il dono del fuoco da parte di Prometeo agli uomini, un gesto di hubris punito dagli dei, la sottrazione di un'arte a un dio deforme, Efesto, un'arte presentata come abbruttimento del corpo, ma anche come strumento di crescita e di sviluppo dell'umanità. L'arte del dio Efesto, inventore di automi, e quella di Dedalo, creatore di statue animate, appare anche, infatti, come la premessa di una emancipazione dal lavoro schiavistico e della robotizzazione odierna come suggerisce Giorgio Ieranò nel suo intervento che farà domani. I miti narrano anche eroi o donne al lavoro, la zattera di Ulisse, la tela di Penelope e le fatiche di Ercole, come racconterà Giulio Guidorizzi. Ma è lecito allora concepire l'utopia di un mondo liberato dal lavoro o un lavoro libero dalla fatica? È uno dei quesiti su cui si interrogheranno gli esperti nelle tavole rotonde, prendendo spunto anche dalla scolè dei greci, una condizione attiva che non aveva niente dell'ozio, ma che configurava un tempo libero dalla fatica fisica e dedito alla vita della mente. Il tema del lavoro evoca infatti un concetto ambivalente, non solo nella tradizione biblica e nella tradizione greco-romana. La parola lavoro ha un'origine etimologica antica ma l'uso moderno ne ha trasformato notevolmente il significato come si può arguire dalla connotazione diversa dalla parola inglese labor che le, ha, che le è più vicina fonologicamente e che nasce dal riconoscimento di un valore al lavoro sia pure un valore di merce. Perciò, se vogliamo capire la complessità del fenomeno odierno nel suo aspetto problematico, non possiamo limitarci a indagare soltanto il significato originario del termine labor, da cui comunque dobbiamo partire. Indagheremo anche la storia di labor. Labor, dal verbo laborare, vicino semanticamente a labare, nel senso di vacillare sotto il peso, ha una connotazione prevalentemente negativa, Evidente in molta parte della letteratura latina. Cicerone, nelle Tusculane, ad esempio, discute della vicinanza del suo significato al termine dolor, dolore, e lo accosta al greco ponos, che richiama la brutalità della fatica fisica dello schiavo, e alla stessa radice indeuropea di pena. Lavoro come pena è dunque il primo significato che troviamo cercando l'etimologia della parola. Un significato che sembra dominare la storia delle origini come conseguenza della maledizione biblica di Adamo e della sua discendenza e di Prometeo, colpevole di Ibris, nel mito Esiodeo. Un significato che si trasmette anche alle parole d'iconio più recente, come il francese travail, che è presente anche nei dialetti, come nel piemontese travailer nel sardo traballo, su traballo, ma anche siciliano, travaglio, calabrese, travaglio, e ecco, così di seguito. Ma eh, la storia di, que di questa parola francese, travai, apparso in Francia a partire dal XVI secolo, è curiosa. Travai deriverebbe dal latino tripalium, uno strumento di tortura composto da tre pali anche se paradossalmente il travailleur non sarebbe stato la vittima, ma il boia. La connotazione semantica del termine labor si è arricchita però anche di significati positivi. Omnia labor vincit improbus, scriveva Virgilio nelle Georgiche, alludendo al lavoro indefesso del contadino per strappare alla terra i suoi frutti. Il lavoro segna la fine dell'età dell'oro, ma anche l'inizio del processo di incivilimento. Il rapporto con la natura nel lavoro agricolo tempra il corpo, lo rende armonioso. L'idea però che solo il lavoro dei campi sia gratificante, anche se faticoso, riflette il punto di vista del ceto aristocratico dominante nelle società antiche, che basa la ricchezza sul possesso della terra e concepisce l'economia, oicosnomia per appunto, come amministrazione della casa e latifondo, attraverso l'esercizio del potere sulle donne e sugli schiavi ridotti a strumenti parlanti. E concepisce la propria vita dedita a compiti elevati, come lo studio, l'amicizia e la politica, definiti con un diverso sinonimo di labor, dalla connotazione più positiva, in greco ergon, erga plurale, in latino opus opera. Le altre attività produttive, come il lavoro artigianale, che dipendeva da un committente, con tutta l'aleatorietà che comportava e il lavoro mercantile, che alimentava l'avidità di moltiplicare denaro a partire da denaro, venivano guardate con disprezzo. Il punto di vista che non ancora, un punto di vista che non cambia ancora nel mondo medievale. Lo stesso Dante, possidente agrario, anche se iscritto a un'arte, gode del privilegio di non lavorare e di dedicarsi agli studi e alla politica, ma disprezza la gente nuova e i subiti guadagni. Un filo rouge unisce il mondo antico al mondo medievale. Anche la società medievale distingue gli orantes e i bellatores dai laborantes, che poi sarebbero i servi della Glebe. Ma nell'età del Rinascimento la rivalutazione delle donne, il piacere, pone il problema di una conciliazione tra lavoro per la collettività e tempo per la scolè, emblematica l'utopia di Tommaso Moro, ne parlerà Carlo Altini, che prospetta una società ideale in cui tutti dedichino un tempo limitato al lavoro, che è ancora soprattutto lavoro agricolo per poter lasciare lo spazio a tutti di dedicarsi alla conoscenza e al piacere. Lavorare meno, lavorare tutti. Questo potrebbe essere lo slogan di Utopia, pronunzio alla greca, ripreso nelle battaglie del 68 e che potrebbe avvicinarsi alle nuove battaglie che provengono dalla società americana riassunte nella formula YOLO, you only live once, o oh quiet quitting, cioè uscire tranquillo. Ma la svolta più significativa nella storia dell'Avorio si è avuta con la riforma protestante possiamo dire con le riforme protestanti, che non concepisce più il lavoro come condanna, ma come beruf, professione, vocazione, prova dell'attenzione di Dio, segno della sua benedizione. E perciò, a partire dal XVIII e XIX secolo, nella società industriale, il lavoro diventa un valore, un valore di scambio. E lo scambio è di fatto mercato di merci. Ma la mercificazione del lavoro ha mascherato alcune contraddizioni della società capitalistica messe in luce da Marx, che non aveva comunque una concezione negativa del lavoro. Marx, nei suoi scritti giovanili, tra cui la tesi di laurea, di cui ci parlerà l'intervento di Luciano Canfora, riconosceva nel lavoro tecnico, richiamandosi a Epicuro, un modo di realizzazione della propria umanità, l'elemento distintivo dell'essenza del genere umano rispetto al mondo animale. Ma il suo atteggiamento era, per certi aspetti, contraddittorio, lasciando intendere anche che, libero dalla condizione di alienazione, nel regno della libertà il lavoro sarebbe stato abolito. Anche in tempi recenti, i progressi della tecnica con gli effetti della robotizzazione hanno dato per un momento l'illusione della fine del lavoro e si è diffusa l'idea di una civiltà del tempo libero affrancata dalle costrizioni del lavoro. Ne è un esempio il testo provocatorio di Bob Black, L'abolizione del lavoro del 1985, di cui leggeranno alcuni passi alcune studentesse e studenti. Ma i tempi non sembrano ancora maturi e non è detto che non sorgano nuovi problemi nella riorganizzazione della società in vista di tale obiettivo. Gli scenari ottimistici prospettati da Keynes nel 1930, nella conferenza che in sintesi leggeranno alcuni studenti e studentesse, prospettive economiche per i nostri nipoti, che poi i nipoti saremmo noi, che si non sembrano prossimi alla realizzazione, nonostante l'accelerazione tecnologica. Il capitalismo post-fordista, sempre più cognitivo, sempre più immateriale, fluido, flessibile, non ha generato la fine del lavoro, ma ha generato l'aumento della sua precarietà e l'insicurezza sociale. La nuova organizzazione del lavoro e il diffondersi dello smart working ha aumentato un'apparente autonomia e indipendenza, ma gli scenari mondiali evidenziano ancora la stratosferica disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza, di cui sono una macroscopica evidenza i guadagni degli influencer e quelli dei rider o ciclofattorini, come sarebbe forse più trasparente chiamarli. Il rischio di un assoggettamento economico, non solo da parte dello Stato, ma dei grandi monopoli digitali, attraverso le lusingue di un'apparente gamificazione che sfrutta quello che è stato definito il nostro volontario lavoro gratuito, prospetta ben altro un futuro distopico, un reddito allora che sia di autodeterminazione e non di sudditanza e quanto mai necessario. Il reddito di base universale come misura di contrasto alla povertà può sembrare una soluzione utopistica, ma verrà affrontato con buoni argomenti nel dibattito moderato da Giuliana Ferraino, aperto alla discussione dei giovani. E poi le migrazioni in un pianeta minacciato dalla desertificazione. Le migrazioni esigerebbero una soluzione globale dei problemi del pianeta, un diritto cosmopolitico come quello di cui parlava Kant nel saggio per la pace perpetua con un chiaro richiamo al cosmopolitismo degli stoici e una soluzione comune ai problemi del lavoro come suggerito dal Manifest du Travail curato da Isabelle Ferrera, Julie Batilanat, Dominique Medan, tradotto in 27 lingue riassumibile nei tre slogan democratizzare, demercificare, disinquinare, fare in modo che per tutti il lavoro sia l'espressione e non la sospensione della vita. Ma lo scenario distopico io credo non lasci molto spazio a questa utopia. Ora vedete se devo in tre parole riassumervi il senso del programma di questo festival ve le riassumo con tre aggettivi e questo vedete un festival compatto cioè tutte le articolazioni e le declinazioni del lavoro si intrecciano con il tema guida il tema generale del festival e quindi è compatto questo festival ha un programma che almeno nelle nostre intenzioni voleva essere vario Vario perché è capace di intercettare l'interesse di pubblici diversi per età e per formazione. E poi è un, se mi consentite, un uh, programma leggero. Leggero perché il nostro riferimento è Luciano Canfora e Luciano Canfora ha questo tocco di leggerezza. È un po' come quella leggerezza di Calvino che non è... Eh, non è né vaghezza, non è superficialità, che è precisione e che è determinazione. E, come dire, quella capacità di planare dall'alto sulle cose e stringere sui concetti in modo da restituirci delle sintesi chiare che altrimenti risulterebbero difficili e complicate. Insomma, è quella leggerezza che Calvino, per darci un'idea, eh, richiamava. Rifacendoci, rifacendosi a Paul Valéry. Il faut être légère comme l'oiseau et non comme la pluie. Cioè, non bisogna, come dire, andare in caduta libera, ma questo volo deve essere orientato come quello degli uccelli. Insomma, la nostra, il nostro riferimento è stato sempre questo. E poi è un festival amico dei giovani. Ha voluto valorizzare i giovani, l'ha fatto attraverso le dispute, e dialettiche, insomma è normale che i ragazzi si abituano a discutere dialetticamente contrapponendo le proprie tesi a quelle degli altri in un uh, rapporto di dialogo ritualizzato. E certo se educassimo gli italiani così non vedremmo quei talk show così litigiosi e inconcludenti. E poi il TED per i giovani creativi anche questa è una valorizzazione dei giovani perché valorizza la capacità di parola, la capacità di argomentare, la capacità di restituirci le letture dei testi contemporanei, classici contemporanei della letteratura italiana e restituirceli in maniera creativa e in maniera che denoti, come dire, il piacere e il gusto della lettura. Insomma, così facendo pensiamo di aver coinvolto attivamente i giovani nel nostro festival. Vi ringrazio e passo la prima di cedere la parola a Paolo Di Paolo, che non ha bisogno di presentazione, perché lo conoscete tutti come eh, scrittore, che a me piace molto, e come anche brillante conduttore radiofonico, quindi poi sarà lui a guidare il dialogo successivo. Io mi limito a chiamare Simonetta Valente, che leggerà poche parole dal testo di Concetto Marchesi, che poi è un testo storico c'è cioè la conferenza rivolta agli studenti. Grazie. Il lavoro c'è sempre stato nel mondo, anzi la fatica imposta come una fatale dannazione. Ma oggi il lavoro ha sollevato la schiena, ha liberato i suoi polsi, ha potuto alzare la testa e guardare attorno e guardare in su e lo schiavo di una volta ha potuto anche gettare via le catene che avvincevano per secoli l'anima e l'intelligenza sua. Non solo una moltitudine di uomini, ma una moltitudine di coscienze è entrata nella storia a chiedere luce e vita e a dare luce e vita. Oggi da ogni parte si guarda al mondo del lavoro come al regno atteso della giustizia. Tutti si protendono verso questo lavoro per uscirne purificati. E a tutti verrà bene, allo Stato e all'individuo, allo Stato che potrà veramente costituire e rappresentare l'unità politica e sociale dei suoi liberi cittadini e all'individuo che potrà finalmente ritrovare in se stesso l'unica fonte del proprio indistruttibile valore. Sotto il martellare di questo immane conflitto cadono per sempre privilegi secolari e insaziabili fortune, Cadono signorie, reami, assemblee che assumevano il titolo della perennità, ma perenne e irrevocabile è solo la forza e la potestà del popolo che lavora e della comunità che costituisce la gente, invece della casta. Signori, in queste ore di angoscia, tra le rovine di una guerra implacata, si riapre l'anno accademico della nostra università. In nessuno di noi manchi, o oh, giovani, lo spirito della salvazione. Quando questo ci sia, tutto risorgerà. Quello che fu malamente distrutto, tutto si compirà. Quello che fu giustamente sperato. Giovani, confidate nell'Italia... Confidate nella sua fortuna se sarà sorretta dalla vostra disciplina e dal vostro coraggio. Confidate nell'Italia che deve vivere per la gioia e il decoro del mondo, nell'Italia che non può cadere in servitù senza che si oscuri la civiltà delle genti. In questo giorno 9 novembre dell'anno 1943, in nome di questa Italia dei lavoratori, degli artisti, degli scienziati, io dichiaro aperto l'anno 722 dell'Università Padovana. Buonasera, come avete sentito da Ugo Cardinale, questa è una prima, uh, un primo tentativo di attivare un dibattito. Naturalmente ho accanto a me eh, Luciano Canfora, che eh, come veniva ricordato sarà protagonista eh, di molti altri eh, incontri in questi giorni. E ho anche accanto a me Michela Ponzani, Luciano Canfora è un filologo uno studioso di enorme fama e comunque una capacità di spostarsi dal classico per l'appunto dall'antico al contemporaneo con una disinvoltura che obiettivamente è molto rara e con una credibilità soprattutto perché molti si spostano ma non con la stessa credibilità di Canfora e Michela Ponzani è una storica e anche molto interessata e molto capace a portare diciamo, il suo sapere lei insegna a Tor Vergata il suo sapere anche eh, appunto ai più giovani in forme di divulgazione che eh, Michela Ponzani sperimenta attraverso anche un lavoro eh, televisivo molto interessante di questi anni, il suo ultimo libro è Guerra alle donne, partigiane, vittime di stupro e eh, amanti del nemico 1940-1945 uscito per Einaudi eh, eh, Luciano Canfora, eh, i titoli sono tanti l'ultimo è La democrazia dei signori in realtà si è occupato anche in un altro libro un poco più diciamo laterale della questione Ucraina, dialogando con altri, interloquendo uh, con altri. Eh, ci siamo interrogati se, prima di cominciare, se valesse la pena eh, appunto, muoverci dalla prospettiva del classico, dell'antico da quella del contemporaneo e diciamo così siamo arrivati alla conclusione che valesse la pena tentare comunque di partire dal presente, per poi magari, eh, non è che abbiamo due giorni ovviamente per farlo, però diciamo in, in un'ora eh, tornare indietro e magari riaffacciarci in avanti. Proprio dalla letteratura, nel senso che anche un po' per come dire, interessi personali, mi, mi sono chiesto anche per questa occasione dove fosse il racconto del lavoro e quanto fosse presente nella narrativa. Ipercontemporanea, Cioè la narrativa non addirittura non so di 10-15 anni fa, che è pure una narrativa contemporanea, ma quella proprio degli ultimi anni. C'è stata una ondata molto, molto riconoscibile, parlo ovviamente della letteratura italiana, eh, che è databile intorno appunto, ai primi anni 2000 e arriva poi alla, alla crisi economica, come la grande crisi economica del 2008 come data simbolica, che è una letteratura che ha raccontato le forme del precariato, una parola che avremmo cominciato diciamo, a gestire appunto, anche generazionalmente come un dato di fatto quasi strutturale. E se ci pensate questo poi ha prodotto anche film sulla generazione precaria, magari poi ci torniamo se ha un senso mediaticamente, se ha ancora un senso sociologicamente, non avendo conosciuto quella generazione e nemmeno le successive forse un lavoro che non fosse precario in larghissima parte. Però eh, quella ondata, quella vague, potremmo dire si è un poco poi spenta e quindi a libri di autori che molti di voi conoscono come Murgia, Desiati, eh, Baiani, che hanno raccontato quel, in quegli anni le forme del precariato, mi spezzo ma non mi impiego, Murgia, eh, il mondo deve sapere che diventa un film di Paolo Virzì, tutta la vita davanti, ecco poi improvvisamente devo dire si è un po' attenuato, almeno per quello che riesco a, a sondare e cercare oggi, il racconto del lavoro è molto difficile. Chiaro che mi potrebbe smentire qualcuno che magari ha appena fatto una tesi di laurea o, o per l'appunto si è eh, imposto diciamo così, di sondare la, la, la, le pubblicazioni di questi ultimissimi anni, ma mi sembra che, che il tema del lavoro sia come sottotraccia dentro un disegno della contemporaneità in cui il lavoro o l'assenza di lavoro naturalmente sono molto presenti psicologicamente ed emotivamente ma non producono o non riescono a produrre almeno da quello che vedo io una narrazione eh, così significativa così marcata allora anche questo potrebbe essere un punto interrogativo no cioè che cosa raccontiamo come raccontiamo come possiamo raccontare l'unico esempio fresco e non è italiano e ve lo esaurisco prossimi, nel prossimo minuto e mezzo soltanto è legato a un uno scrittore che non conoscevo e forse non conoscete, perché è morto nel 2021, a soli 42 anni purtroppo, per un tumore, si chiama Joseph Pontius, è uno scrittore... Strano, rimosso, in qualche modo negato per certi versi perché eh, il suo libro è una testimonianza quasi da poema in prosa, anche abbastanza eccentrico rispetto alla narrativa contemporanea, in cui lui racconta la sua esperienza di lavorato lavoratore interinale in Bretagna in una fabbrica che si occupa di conservazione del pesce. E chiaramente questo libro, che poi ha avuto una rocambolesca vicenda editoriale, ha destato un certo interesse in Francia, la sua morte prematura, naturalmente l'ha anche un po' aureolato, se volete. Eh, ve ne leggo solo pochissimi versi e poi eh, appunto do la parola a Luciano Canfora su questo binomio libertà e lavoro, ma appunto anche nella, nella, nella declinazione che gli ha dato Ugo Cardinale nella, nella premessa... E in più perché questo liberarsi del lavoro o cercare una forma di lavoro libero viene affiancato nell'esperienza anche abbastanza dura di lavoro in fabbrica di Pontus, eh, esperienza di lavoro in fabbrica ipercontemporanea, a un verbo che il traduttore italiano, eh, la traduttrice italiana Gaiana Zagagaglia, eh, ha cercato appunto a proposito di termini nell'espressione che usiamo tutti, staccare dal lavoro che vuol dire staccare? Ecco, vi leggo solo questi pochi versi. Dice Pontus, non sento più l'odore della fabbrica, che all'inizio mi irritava le narici. Il freddo è sopportabile, con un maglione pesante, una felpa, col cappuccio, due buone paia di calze e la calzamaglia sotto i pantaloni. Carichi pesanti mi fanno scoprire muscoli di cui ignoravo l'esistenza. La schiavitù è volontaria, quasi felice. La fabbrica mi ha fottuto. Ne parlo solo dicendo la mia fabbrica, come se io, piccolo interinale, che sono tra tanti altri, avessi una qualche proprietà delle macchine o della produzione di pesce o di gamberetti. Tra poco lavoreremo anche molluschi e crostacei, granchi, astici, aragoste. Spero di vedere questa rivoluzione, fregare, fre rivoluzione, fregare qualche chela, anche se non lo so se sarà possibile. E, e finisce così questo passaggio. Staccare dal lavoro, che bella espressione. La usiamo in senso figurato, ma capire nel proprio corpo visceralmente cos'è staccare dal lavoro e il bisogno di lasciarsi andare, di svuotarsi, di fare la doccia per lavarsi via le squame dei pesci. Ma lo sforzo che ci vuole per alzarsi e andare a fare la doccia quando si è finalmente seduto in giardino dopo otto ore di linea domani come interinale, il lavoro non è mai sicuro. I contratti sono di due giorni, una settimana al massimo. Non è zolà, ma potrebbe sembrarlo, vorremmo scriverlo. Il XIX secolo è l'età dei lavoratori eroici, siamo nel XXI secolo. Spero di attaccare, aspetto di staccare, aspetto di attaccare, spero. Mi è sembrata una pagina molto potente, devo dire, cioè ha una sua forza e anche se vuole, professor Canfora, una sua imprevedibilità rispetto alle dinamiche di racconto del lavoro a cui potremmo, diciamo così, crederci abituati, no? Sembra veramente un poco retrodatata. E, e tuttavia lui stesso si rende conto che sembra uscita dal, da una fabbrica del, del, del XIX secolo invece è pieno XXI. Comunque gliela fornisco solo come suggestione perché secondo me lei può aiutarci a mettere in relazione libertà e lavoro e tanto più che quel liberarsi dal lavoro, quel lavoro che rende liberi anche in modo perturbante, come l'ha ricordato Cardinale, beh, ci mette in un campo semantico in cui non riusciamo a capire effettivamente quanto un lavoro possa essere libero e quanto noi per essere liberi dovremmo liberarci dal lavoro, però la prenda dalla, dalla porta che, che preferisce. Che funzioni, sì, sì, funziona molto bene. Dunque, sì, la, il motto eh, di Auschwitz era un'offesa sarcastica. Eh, potremmo dire, non per usare delle parole forti, repellente perché, perché prende un concetto vero e lo capovolge. Perché è indubbio che la liberazione dell'essere umano nelle società complesse, naturalmente, passa attraverso il lavoro. Ma quello coatto eh, di una massa di uomini costretti a subire non è un lavoro e quindi non rende liberi. È un'usurpazione un eh, vergognosa di un grande pensiero il che è caratteristico, se vogliamo, del nazionalsocialismo, no? che è stato un capovolgimento di valori. Lo si cita quel motto eh, senza rendersi conto dell'uso, del finale per cui è stato concepito. È la derisione di una grande idea otto-novecentesca, che era appunto quella... Eh, se vogliamo sintetizzata in maniera anche un pochino retorica, ma lo dico con simpatia, dell'inno scritto da Filippo Turati no? che si cantava una volta nei comizi, si cantava o comunque si metteva un disco per ascoltarla quella musica, l'inno dei lavoratori che dice in un un verso che ritorna più volte nel contesto, o vivremo del lavoro o pugnando, e la parola naturalmente è un po' aulica, si morrà. E quindi il lavoro che rende liberi tanto che uno dà la vita per averlo. Ecco perché quella eh, frase messa in cima al campo di concentramento era un capovolgimento sarcastico e repellente invece no, il distico diciamo, poetico di quell'inno eh, sintetizza in modo rapido una storia quella storia che è stata raccontata, eh, l'abbiamo ascoltata poco fa eh, in quel finale molto emotivo e molto pensato del discorso inaugurale eh, di Concetto Marchesi eh, che come abbiamo ora udito parte dicendo il lavoro c'è sempre stato nel mondo e quindi ha avuto le forme più diverse anche le più oppressive ma ora ha alzato la testa ha spezzato le sue catene e con citazione lucreziana è chiaro che Marchesi aveva in mente il primo proemio del De rerum natura di Lucrezio, dove Lucrezio descrive Epicuro che guarda il cielo e scopre che non ci sono degli dei che si occupano di noi, per cui siamo noi diciamo, gestori delle nostre scelte. E il lavoro ha alzato lo sguardo, cioè ha scoperto di dover contare su se stesso. Quindi dire c'è sempre stato, ma ora è diventato qualcos'altro, sintetizza in breve tutta la storia di questa parola e di questa, potremmo dire, esigenza profonda, umana. Perché eh, la questione astratta, se sia meglio l'utopia di una umanità senza lavoro, o il suo contrario, questa discussione astratta non ha nessun senso, intanto perché sorge in mondi, in ambienti molto benestanti, eh, molto tecnologicamente avanzati, che si dimenticano che il resto del pianeta, fatto di miliardi di uomini, è molto indietro rispetto a questi sogni, diciamo, un po' snob invece la battaglia vera è quella della necessità di avere un lavoro come cittadinanza come veicolo di cittadinanza sia per le condizioni in cui esso si svolge sia per la retribuzione e quindi per l'autonomia di chi lo detiene tutta la storia del movimento dei lavoratori del movimento operaio del movimento sindacale dei partiti connessi al movimento operaio consiste esattamente in questo non è molto noto, credo, ma è sintomatico che l'articolo 3 della prima Costituzione, quella del 1918 dell'Unione Sovietica, contiene una citazione dall'Apostolo Paolo, dalla lettera ai Tessalonicesi, la prima lettera in cui si dice... «Che chi non lavorerà non avrà pane», dice l'Apostolo Paolo. E la Costituzione Sovietica lo, lo cita esplicitamente dicendo, come è stato scritto, «Chi non lavora non mangia». Qual è l'obiettivo di quella formulazione così dura, e potremmo dire anche apostolica, e quindi sotto l'egida di una grande figura del passato anche nel, sul piano etico-religioso? L'obiettivo è colpire, come si dice in quel testo costituzionale, le classi parassitarie. Cioè la vera questione è che ci sono gruppi sociali che vivono parassitariamente e condizioni di lavoro dure o inaccettabili. Quella è la battaglia in questione. Per cui l'antinomia, la, l'alternativa non è l'età dell'oro il paese di cucagna come nella commedia greca di età, V quarto secolo no, è la questione che il precariato, descritto così efficacemente in questo testo che io non conoscevo affatto che è molto impressionante la precarietà è uno dei segnali di come il conflitto costante tra lavoro e capitale sta segnando dei punti negativi di arretramento come diceva Luciano Gallino non è che la lotta di classe non c'è più l'hanno vinta i signori l'hanno vinta i, i capitalisti per ora Luciano Gallino era un uomo dalla voce flebile e dal carattere mite dal, ma un pensiero ferreo va bene è molto lungimirante Io lo cito spesso perché oggi più che mai torna ad attualità il suo pensiero i suoi scritti le sue osservazioni talvolta molto controcorrente la la manche, la partita, il giro di partita al quale abbiamo assistito tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo è esattamente questo, una bella dura vittoria di chi può imporre il ricatto o lavoro precario o niente. Quindi se è vero che, un'altra citazione se vogliamo da testi costituzionali, Spesso si cita la nostra Costituzione, si fa bene a citarla perché molti la vogliono calpestare, però l'articolo iniziale nella sua formulazione poi modificata non era fondata sul lavoro, era una Repubblica Democratica di lavoratori ed è tale quale l'articolo iniziale della Costituzione spagnola del 1931 è ripreso pari pari chi si oppose in, alla Costituente italiana nobili figure del diciamo, pensiero liberale Epicarmo Corbino che poi fu anche ministro e che certamente nel campo economico se ne intendeva molto il quale obiettò e se io non lavoro non sono un cittadino il diritto a non lavorare, le classi parassitarie, diceva quel testo. Quindi fu modificato in un modo abile e diventò fondata sul lavoro. In realtà chi modificò in quel senso non si rese conto di renderlo ancora più impegnativo, perché fondata su vuol dire che tutto dipende da quella parola, quel concetto, quella pratica. E quindi se è vero che la democrazia, questa parola complicata e oscura, consiste nel rapporto di forze tra le classi sociali, non è altro la democrazia, non è il, la conta dei voti, quello lo pensano le persone un po' superficiali, se è il rapporto di forza tra le classi sociali, noi viviamo in un periodo in cui questo rapporto è deteriorato in peggio è diventato la vittoria di chi può imporre quel ricatto quindi come dire non so se vedremo io certamente no ma insomma anche chi è molto più eh, giovane o meno anziano se non vedremo un momento diverso da quello attuale noi sappiamo che ci sarà Per questo primo intervento. Ovviamente senza quasi mediazione, diciamo senza domanda, Michela Ponzani sarebbe interessante riprendesse eh, diciamo, alcune suggestioni del, dell'intervento di, di Luciano Canfora. Magari con l'aggiunta proprio, visto che siamo partiti dal contemporaneo, di questa dimensione del, del precario anche intesa come, ehm, appunto, se vuoi, etichetta generazionale. Eh, mi ha colpito in un librettino che Treccani ha ripubblicato, che in realtà è una vecchia voce d'enciclopedia del 78 di Jean Furastier, eh, con l'introduzione di Maurizio Landini, ma eh, Jean Furastier che scrive la voce lavoro per l'enciclopedia italiana, arriva a dire che... Eh, ovviamente eh, il rapporto semmai è tra ore di lavoro e ore di libertà potrebbe essere questo, un, un tentativo di attenuare quella contrapposizione che diventa come diceva eh, Canfora quasi inaccettabile no? rispetto a masse appunto, di lavoratori costretti a, a sopravvivere attraverso il lavoro. Però. Poi faceva un computo interessante che in 62 anni, quindi diciamo così l'età media mh, vicina ai nostri tempi in cui si va o si presume di poter andare in pensione, più o meno nella vita potremmo aver lavorato qualcosa come 78.960 ore. La cosa mi ha fatto un certo effetto, anche se non saprei che numero è, se è alto o basso rispetto a... però certo quasi 80.000 ore di lavoro. Secondo me c'è chi ne lavora molte di più e chi ne lavora ovviamente molte meno, però ecco volevo chiederti questo: no? cioè, da un certo punto di vista mettiamo sulla bilancia il peso del lavoro, e gli diamo anche un senso di nobiltà, poi ci vorrei tornare su questo: di nobiltà quasi interiore, di riscatto intellettuale, che però riguarda appunto fasce della popolazione molto, molto risicate, molto limitate, per tutti, il rest per tutti gli altri è uno stato di necessità inderogabile, inaggirabile? Allora sì. Direi proprio di sì, nel senso che il eh, lavoro, tanto grazie al professor Canfora per queste suggestioni, eh, perché mentre, mentre, parlava, mentre eh, parlava appunto della Costituzione italiana non potevo fare a meno di pensare al concetto di uguaglianza della nostra Costituzione, cioè quell'articolo 3 che dice espressamente che Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione. Di sesso soprattutto. E qui c'è una questione che, eh, non, che riguarda eh, il lavoro in sé come diritto come molla d'emancipazione della società, che è la questione di genere, che è una questione che riguarda le donne in questo paese, e il diritto d'accesso al mondo del lavoro per le donne, soprattutto in un determinato momento della vita delle donne che è quello segnato dalla maternità ora, storicamente, io sono una contemporaneista quindi mi occupo diciamo di quel periodo storico che va dall'inizio dall del novecento fino all'Ottocento, diciamo, fino alla crollo del muro di Berlino e in particolare di storia d'Italia e non posso fare a meno di pensare quando penso appunto al lavoro come diritto come tentativo appunto di eh, molla emancipazione della società quello che è accaduto nel nostro paese dal diciamo così secondo dopoguerra in poi nel senso che con prima si citava concetto Marchesi uno dei padri costituenti una citazione che ci riporta all'origine stessa della democrazia, della nostra democrazia che nasce da un'esperienza uh, un possiamo dire rivoluzionaria che è quella della resistenza in questo paese, laddove molte donne partecipano alla guerra di liberazione e rivendicano giustamente per quella loro partecipazione nel dopoguerra il diritto di far parte di una comunità e il diritto di Emanciparsi anche attraverso il lavoro, anche attraverso nuove eh, forme di partecipazione. E nonostante la Costituzione dica che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, l'articolo 3, e nonostante la Costituzione dica che anche all'interno della famiglia ci sia l'eguaglianza tra i coniugi e che ci sia una parità nell'accesso al mondo del lavoro, l'articolo 51 della Costituzione, tutto questo... Nei fatti avviene con molta difficoltà, cioè le donne faticano moltissimo ad accedere al mondo del lavoro. Perché? Perché rimane in piedi, nonostante il concetto d'eguaglianza, quel criterio che le considera soggetti fragili, soggetti bisognosi di tutela, eh, non, eh, che non hanno la possibilità di svolgere eh, lavori eh, considerati tipicamente maschili, pesanti, pensiamo che soltanto... Dal 1963 in poi le donne hanno avuto la possibilità di accedere alla magistratura, di accedere ad alte cariche, ad alte funzioni. Prima erano escluse da tutto questo perché considerate soggetti fragili, bisognosi di tutela e al pari dei, dei minori, al pari dei bambini. E questo ci dice molto sul modo in cui nasce la nostra democrazia, che è appunto è fondata dal lavoro, ma che esclude una parte della cittadinanza, una parte delle cittadine dalla vita pubblica, per molto tempo. E poi, diciamo così, prima il professor Canfora parlava appunto di questa parola pesante, appunto il lavoro, la repubblica fondata sul lavoro, cioè una democrazia che viene ancorata a questo concetto appunto del lavoro come fatica, cioè il non si ha cittadinanza senza lavoro, che è qualcosa che eh, resta, diciamo così, ancora oggi con molta difficoltà se pensiamo alle parole di un grande storico contemporaneista, Emilio Gentile, che quando si riferisce alla nostra democrazia attuale parla non a caso di democrazia recitativa, perché noi cittadini siamo chiamati in causa a partecipare alla vita democratica solo al momento delle elezioni, solo al momento del voto e non abbiamo invece tutta una serie di diritti che, che, ci, vengono, che ci vengono negati. Allora tu facevi riferimento alla, nelle cose che hai letto, le citazioni che hai fatto, ad un concetto del lavoro che fa veramente venire i brividi, perché è, è, è il concetto della schiavitù. Cioè non è il lavoro come libertà, come leva per emanciparsi, avere una propria indipendenza, costruirsi un futuro, quel guardare all'alto, no? Il lavoro che mi permette di aspirare ad una speranza per il mio futuro. È una schiavitù in cui è rimasta eh, imprigionata una generazione o più generazioni. Tu facevi riferimento alla questione generazionale prima, non possiamo non parlare di questo, tu sei più giovane di me però diciamo che sia la mia che la tua ma anche le generazioni più giovani eh, faticano molto a, ad avere, a conquistarsi quel posto eh, diciamo così di cittadinanza attiva che permette una dignità e di sognare immaginarlo anche un futuro cioè oggi è diventato veramente molto difficile anche immaginarlo, poterlo immaginare un futuro quindi credo che questo sia sicuramente un elemento su cui riflettere. Ecco, Tantissimi e. Eh... Ovviamente, scus scusami se ti interrompo, ecco, ehm, diciamo rispetto alla questione rispetto non solo alla questione generazionale, ma anche alla questione di genere. Possiamo dire che oggi esiste la schiavitù della scelta per molte donne, cioè che molte donne, allora, nell'Italia del dopoguerra esisteva ancora nei contratti di lavoro la clausola del nubilato, no? per cui una donna che si sposava o che faceva dei figli veniva licenziata dal datore di lavoro perché considerata il doppione del marito, cioè un datore di lavoro poteva scegliere eh, se pagare il marito o pagare una donna e pagava il marito ovviamente. Eh, perché c'era ancora la concezione che gran parte del tempo una donna lo dovesse svolgere all'interno delle mansioni domestiche, quindi avere un ruolo attivo eh, fra le mura domestiche eh, oggi non esiste più la clausola del nubilato nei contratti di lavoro ma quante donne si trovano di fronte alla scelta drammatica che non è poi una scelta perché è una scelta necessitata dagli eventi cioè non è qualcosa che io scelgo se continuare a lavorare oppure eh, eh, eh, eh, cioè, svolgere il mio ruolo di madre, non è possibile quasi mai svolgere liberamente questo ruolo eh, senza dover rinunciare a qualcosa. E questo eh, diciamo, pone un problema, eh, il lavoro cos'è? Una schiavitù, è una scelta, è un diritto o è un'utopia? Che cosa diventa? Per le donne intendo ecco appunto dicevo che gli elementi anche che si sono aggiunti in questo, anche in questo secondo intervento sono, sono molti e, e credo sia non neanche troppo facile diciamo, adesso muoversi tra il presente e, e, e, la, e la lunghissima storia dell'umano perché sulla lettura eh, l'ultimo numero della lettura del Corriere della Sera eh, Luciano Canfora ha dialogato anticipando quello che poi eh, sentirete in un altro evento ha dialogato con il direttore del Museo Egizio Cristian Greco a proposito del così il, il giornalista, la giornalista che ha raccolto, l'ha ribattezzato il papiro eh, dello sciopero perché si tratta di una testimonianza abbastanza indietro nel tempo oltre 3.000 anni fa, certo è una semplificazione se vogliamo, però ci dà la misura di una forma eh, di ribellione dei lavoratori e, e, e Canfora stesso faceva più esempi in cui si poteva ravvisare, diciamo così o nel complesso, diciamo così, della, della schiavitù, un moto di fuga come ribellione o comunque momenti in cui ecco, si poteva percepire poi ci torniamo, una sorta di questa è la semplificazione giornalistica, evidentemente di consapevolezza protosindacale, che è un concetto ovviamente non eh, ascrivibile a quel tipo di, di mondo e di tempo. Eh, però, magari anche toccando questi punti, secondo quello che lei poi mh, vuole tracciare, però vorrei stare su questo, mh, diciamo così, questa utopia del, del mondo senza lavoro, pur sapendo che è una formulazione un po' cosnobistico intellettualistica, perché alcuni libri di questi ultimi anni, e parlo di libri di filosofia sociale, ha ehm, colpito un lavoro di Maurizio Ferraris che si chiama Documanità, che immagina un'umanità senza lavoro perché è un'umanità che produce documenti, nel senso che produce dati, nei fatti. E beh, lo seguo fino a un certo punto perché mi chiedo poi come fa l'umanità intera, cioè i 9 miliardi che dunque siamo a produrre ricchezza producendo dati, cioè questi dati poi effettivamente che vengono prodotti, che cosa determinano nella vita delle persone, quale senso e, e, e, quale, e quale necessità. È un modo per chiederle se l'idea che veniva anche un po' impartita come lezione morale a generazioni di, di studenti, il lavoro nobilita l'uomo, cioè questa, questo presupposto per cui ci si nobilita lavorando, disinnesca invece quello stato di necessità che è eh, da quello che pure lei diceva è dominante non solo per masse enormi di lavoratori o di aspiranti tali e ma ci illude forse che il senso della vita risieda il riscatto in qualche modo della nostra vita interiore non lo so passi da lì e, e si, si riesce secondo lei a, a, a sblindare questa cosa cioè veramente è pensabile non tanto un'umanità che non lavori per le ragioni che abbiamo detto ma un'umanità che non tenga insieme la nobiltà del lavoro e l'identità, non, non so se le pongo una questione così un po' troppo arzigogolata, ma, ma, ma la sostanza mi, mi incuriosisce, cioè voglio, di... voglio dire, non so lei come adesso mi risponde, ma sono curioso. Intanto credo che non sia male ricordare una cosa ovvia, che cioè il termine, il eh, cardinale ne ha parlato bene poco fa, eh, sul piano proprio lessicale, ponos, che vuol dire fatica e vuol dire sofferenza. No? Il termine noi lo usiamo pensando sempre a una precisa connotazione, un lavoro pesante, essenzialmente manuale, ripetitivo, che se possibile va evitato, tanto da portare un pensatore che ora va molto per la maggiore, ma un tempo un po' meno, eh, mi riferisco a Friedrich Nietzsche, il quale brutalmente diceva che per fortuna c'era la schiavitù nel mondo greco perché altrimenti non avremmo avuto i grandi prodotti intellettuali, filosofici, artistici, eccetera, dell'Atene del V secolo, eccetera. Peraltro, egli era un classicista molto attrezzato e aveva questa brutalità del dire le cose non dette per prudere. No? Ecco. Questo ci spinge a schierarci in maniera netta, a prendere atto di come queste persone Interpretavano il miracolo greco famoso, no? Ma il lavoro è molto altro. Quando eh, torniamo a quella pagina a me cara eh, del latinista Marchesi, eh, si dà uno sguardo diacronico sul fenomeno del lavoro. C'è contemporaneamente una straordinaria realtà sottesa e sottintesa. Cioè nel suo farsi... Il lavoro si perfeziona, diventa più spirituale, più concettuale. La mano e il cervello, la mano e la testa, si, come dire, si danno la mano, si, lavorano insieme. E dalla più semplice operazione di partenza del lavoro manuale si arriva ad una simbiosi perfetta col cervello che a sua volta produce un lavoro di tipo più alto, quindi distinguerli tra la fatica da non accettare perché è più bello stare dalla parte del miracolo greco, o invece un lavoro che è spirituale anche nel suo essere materiale. Ecco, questo è il frutto di una continuità nel tempo. E oggi possiamo certamente guardare indietro e osservare che tantissimo lavoro manuale è stato demanualizzato pur rimanendo tantissimo altro brutalmente manuale e ripetitivo. Ma perché? Perché non è equamente distribuita sulla faccia della terra la giustizia sociale e a chiazze. C'è dove funziona di più perché c'è più forza da parte del mondo del lavoro di difendersi e di affermarsi e c'è meno dove invece ci sono i raccoglitori di pomodori della daunia eh, i quali sono degli schiavi dell'età moderna e che rassomigliano ai minatori di cui parlava Diodoro Siculo al tempo suo, al tempo di Cesare che preferirebbero morire anziché continuare a lavorare in miniera allora quando si usa quella parola lavoro si intende tutta questa storia che è una storia che continuerà anche quando i nostri sognatori del mondo senza lavoro che non, secondo me non capiscono nulla eh, quando si darà una realtà in cui la raffinatezza tecnologica avrà sostituito la fatica brutale quello sarà ancora lavoro e non potrà non esserlo ci sarà sempre la necessità di costruire qualche cosa che renda possibile quel livello altissimo tecnologico quindi eh, la distinzione, come dire, l'universale concreto, per usare un termine hegeliano è la compresenza di questi due elementi che non saranno mai separabili. E poi aggiungiamo anche un'altra cosa, non soltanto il lavoro anche manuale diventa spirituale, diventa frutto del cervello, ma a sua volta è incremento di sviluppo. Perché, secondo alcuni, ma credo non del tutto a torto, la società romana, soprattutto nella parsa occidentis dell'impero, a un certo punto entra in una stagnazione che è l'anticamera della decadenza, perché il lavoro schiavile ha reso il, lo sviluppo tecnico sempre più lento, perché tanto masse di manodopera che può anche morire a 30-40 anni, ma tanto ce ne sono tante altre, rendono, come dire, vano l'intento di migliorare la tecnica. Tecnica e lavoro sono un'altra simbiosi profonda. E quindi dire liberiamoci del lavoro è una sciocchezza. È come dire fermiamo lo sviluppo intellettuale, lo sviluppo tecnico, lo sviluppo scientifico. Sono la stessa cosa vista da punti diversi. Quindi accanto al, all'eroe dell'umanità, che è Adamo, che per avere la conoscenza... Viene condannato, ma voleva la conoscenza. Prometeo. C'è Ulisse, l'Ulisse d'Antesco. L'Ulisse d'Antesco è il terzo eroe di questo calendario. un calendario uh, che ha i suoi eroi ma appunto ha, ha meno eroine nella, nella, nella storia ecco volevo appunto chiederti di, di pescare anche tu magari un, qualcosa che ti ha colpito pensando in questi giorni a questa conversazione rispetto alla lateralità della, de, delle donne appunto nella storia dello sviluppo di questo, di questo nesso che diceva anche Canfora cioè le donne non partecipano a lungo, no? In qualche modo vengono escluse da un certo lavoro perché poi c'è un lavoro domestico a cui presiedono evidentemente però ecco ti lascio su questo punto magari raccontare Beh, vengono escluse praticamente da subito quando mi è arrivato l'invito di partecipare a questo festival festival del classico io ehm, diciamo, ho sempre avuto un, un amore per eh, i classici greci e latini non solo per i miei studi insomma, ma anche se bisognerebbe poi spezzare una lancia Diciamo così. Bisognerebbe anche discutere molto sul, uh, sulla cultura classica che viene impartita nei licei, no? uh, perché è, è stato anche questo fonte di dibattito contemporaneo, cioè eh, se è ancora giusto uh, iscrivere i figli ai licei classici, se è ancora giusto porsi il problema uh, della cultura umanistica? che è una grande cultura se questa cultura può essere la leva di un pensiero critico se lo è realmente c'è tutto un dibattito nella scuola nel, tra i professori che si occupano insomma, tra chi si occupa di insegnamento su questo eh, io pensavo, avevo pensato di iniziare questa conversazione a partire da un personaggio femminile che segna un po' una rivolta eh, è un po' una storia di rivolta eh, questo personaggio è Hortensia che è una fanciulla, la figlia di Quinto Ortensio, rivale di Cicerone, principe del Foro, che nel primo secolo a.C. questa fanciulla segue le orme paterne, studia appunto i classici greci e latini, studia l'arte dell'oratoria per affascinare il pubblico e diventa famosa perché fa un discorso in difesa delle donne di Roma che si rifiutano di pagare i tributi per finanziare la guerra eh, allo Stato che chiede questi finanziamenti sostanzialmente eh, qual è il, il discorso che fa Ortensia? le guerre hanno privato le donne di Roma degli uomini eh, dei loro mariti, dei loro padri, dei loro figli le donne sono escluse dagli uffici pubblici, dalla magistratura non possono accedere alla vita pubblica e quindi perché le donne dovrebbero pagare a Roma il tributo per finanziare le guerre? Eh, perché dovrebbero farlo, visto che sono escluse? Voi ci avete privato dei nostri uomini e volete ridurci anche in una condizione economica difficile? Questa motivazione convince i, i Triumviri e, eh, e di fatto questo tributo viene, eh, viene abolito. Allora perché volevo partire da qui? Avevo immaginato di, di partire da qui prima di questa conversazione diciamo che è iniziata molto più sulla nostra contemporaneità. E beh, perché eh, Ortensia va a scardinare con questo discorso quello che è un modello femminile che poi rimane ben presente nel corso dei secoli e che impedisce alle donne l'accesso alla vita pubblica, che perlomeno ridimensiona il ruolo delle donne nella vita pubblica. Il modello qual è? è quello della moglie e madre esemplare, è quello, della, quello che per i romani era il modello della, della sposa eh, che doveva parlare poco, possibilmente il meno possibile, figuriamoci se in pubblico, infatti il discorso di Hortensia genera scandalo a Roma, perché è una fanciulla, non solo giovane, ma una fanciulla che parla in pubblico ed è una fanciulla che riesce a convincere uomini molto più importanti di lei e, e quindi il modello di una donna casta, fedele al marito eh, che deve essere relegata in casa a filare la lana e a crescere i figli è il, è il mito di Cornelia, è il mito della, della donna e della madre esemplare e quindi una donna che eh, deve essere esclusa dalla vita pubblica un essere fra fragile, un angelo del focolare fragile che ha bisogno di tutela esattamente come hanno bisogno di tutela i figli e, eh, ed è un modello che rimane nel corso dei secoli di fatto per tutto il novecento nonostante l'avvento del liberalismo nonostante l'idea dell'uguaglianza tra i cittadini le donne vengono escluse dalla vita pubblica eh, che nei, nei primi anni del Novecento, insomma, eh, ricordo che le prime, le prime laureate, la, la legge diciamo, che dà la possibilità alle donne di accedere agli studi universitari è una legge del 1875. Di fatto, grazie a quella legge, le donne possono accedere agli studi universitari, ovviamente sono pochissime, ma non possono, per esempio, dopo la laurea, accedere alle alte cariche pubbliche. È il caso, per esempio, di Anna Kulishov. Anna Kulishoff, che eh, si laurea in medicina a Napoli nel 1866, ma che per tutta la vita eserciterà la professione di medico nel suo studio privato, nel suo studio di casa. quindi Non, non avrà la possibilità di eh, lavorare in un luogo pubblico. E poi eh, ovviamente non possiamo non citare, visto che lo si è fatto già, la questione eh, della diciamo così dell'ideologia fascista, delle dittature, dei totalitarismi, del totalitarismo fascista che impone un bel modello preciso di donna, cioè della sposa e della madre esemplare, anche qui eh, un modello diciamo che eh, viene in qualche modo recuperato anche da una certa cultura cattolica, io ricordo sempre quando parlo ai miei studenti l'enciclica emanata da Pio XI nel 1930, Casti con Nubi. È una cosa interessante perché a proposito di lavoro in questa enciclica si dice che il compito nobilissimo della sposa e della madre, è quello di essere esemplare e il lavoro in questa enciclica viene definito come corruttore dello spirito materno delle donne e corruttore dell'equilibrio familiare. Ora questo modello e questa mentalità resta ovviamente eh, diciamo così, nella cultura eh, degli uomini che sono chiamati a governare il paese anche nel dopoguerra, eh, si pensi per esempio al fatto che, eh, nonostante l'acquisizione del diritto di voto nel 1945, nonostante la, appunto, come prima, la Costituzione preveda che ci sia la parità nell'accesso al mondo del lavoro, eh, molti eh, per esempio amministratori comunali nell'Italia del dopoguerra eh, prevedono che eh, diverse ore di, della giornata per le donne lavoratrici siano da dedicare alla cura della famiglia ed è questo diciamo, un elemento che resta nel dibattito, nel dibattito politico anche a livello nazionale, cioè se si guardano i resoconti parlamentari di quegli anni che poi eh, diciamo, i resoconti che preparano e le discussioni parlamentari che preparano quella che è la legge del 1950 sulla tutela delle lavoratrici madri, quindi una legge che segna una rottura rispetto alla questione femminile e al mondo del lavoro. Eh, se si guarda quel dibattito lì, eh, eh, eh, eh, eh, non si può eh, appunto non notare come fosse ancora presente questa concezione diciamo, inferiorizzante della, della donna. Posso fare... Posso fare una domanda io al professor Canfora? Perché mia, ehm, diciamo, che non c'entra niente con la questione diciamo, degli studi classici, ma con la nostra contemporaneità. Perché si discute molto oggi, a proposito del lavoro, eh, della povertà. No? Cioè, non, pos della povertà cioè non possiamo non parlare della condizione di povertà in cui molti cittadini italiani vivono e eh, diciamo così della... Eh, della questione del reddito di cittadinanza. Ecco, questa è una questione che emerge in tutti i talk show, in tutti i dibattiti televisivi, se ne parla molto, forse se ne parla anche a sproposito. Eh, mi curiosiva sapere, eh, avere un suo parere su questo non proprio sul, sulla questione del reddito di cittadinanza, eh, ma sulla questione non è, non è vietato eh, no, no, no, ma sulla questione della povertà, ecco, perché è ma, una parola la, che ancora non era uscita fuori le due, le due in questo vanno, dibattito. Vanno insieme, vanno insieme. Peraltro eh, l'altro la, il termine povero, povertà eh, ha anche una sua storia. Eh, per esempio eh, facciamo un salto all'indietro, così un po' spericolato, eh, sì, nel, nelle fonti antiche si dice che un signore si chiamava Efialte, poco noto, ma vero artefice della democrazia ateniese del V secolo, era povero. Però nel linguaggio della, del V secolo ateniese, povero è uno che ha anche alcuni schiavi alla sua dipendenza, quindi è un concetto relativo. Lo dico così giusto perché storicizzare è sempre fondamentale. Quanto al tema eh, di cui appunto anche in maniera fanciullesca eh, si parla in quei ritrovi televisivi piuttosto assiepati e rumorosi, eh, si prescinde da un dato di fatto fondamentale, la distribuzione del profitto. Cioè, il profitto è diventato da un po' di tempo il santo graal. No? E anche personaggi che un tempo si autodefinivano, non dico di sinistra, che è una parola desueta, progressisti, altri sinonimi perbenistici, eccetera, dicono che il profitto è sacrosanto. E va bene. Che vuol dire che l'egoismo è sacrosanto in realtà. Però va bene volendo tutto il nostro cammino storico è un conflitto tra altruismo ed egoismo, eh? questa è la verità di sostanza. Bene, il profitto è diventato punto di riferimento unificante tranne piccole minoranze, con un difetto però, che cioè lascia per strada un sacco di detriti, di gente che non ce la può fare più allora per rimediare nei limiti del possibile bisogna intaccare quei profitti quindi quando si parla con disappunto di un provvedimento che in tanti paesi abbastanza ricchi come il nostro è diventato normale cioè un, un salario minimo connesso alla cittadinanza per la sopravvivenza va bene in una società che interpreta la robotizzazione come espulsione dal mondo del lavoro il nostro leader Massimo, potremmo dire ugo cardinale poco fa ha ricordato un motto tipico del goscismo no lavorare tutti lavorare meno che faceva sorridere i grandi columnist dei nostri giornali Dall'alto in basso, no? i vari Montanelli, eccetera, che la sanno lunga, che hanno visto tutto, eccetera, ridevano di quella formula. Quella formula sarà stata schematica, però diceva una cosa elementare, che cioè l'espulsione dal mondo del lavoro inerente allo sviluppo tecnologico, coniugato con il massimo profitto, impone di rimediare la questione da un'altra via, cioè redistribuire il reddito in altra forma. Quando si dice lo Stato dovrebbe soffrire tantissimo se introducesse quello che in Germania c'è ormai da un sacco di tempo, cioè un salario minimo di sopravvivenza. Dicono una menzogna quelli che dicono questo, perché non è il signor Stato, è l'utilizzo attraverso una fiscalità piuttosto severa di superprofitti per l'utilità sociale che sta diventando il problema dei problemi nelle cosiddette società avanzate, nelle quali l'avanzamento è dovuto allo sviluppo tecnico, per il quale Mirafiori una volta aveva 20-30 mila eh, lavoratori e ora non, non ce li ha più, va bene, ma non ce li ha non perché improvvisamente sono scomparsi ma perché lo sviluppo tecnologico l'intento di fare profitti in altro modo ha espulso masse di lavoratori dal mondo del lavoro i quali però non sono diventati anime del purgatorio sono in carne ed ossa e mangia e beve e dorme e veste panni dice il padre Dante Va bene. e allora questi panni e questo cibo come glieli diamo? li abbiamo cacciati dal mondo del lavoro dicendo no per il profitto la tua presenza non mi serve e dopodiché, è un invito al suicidio, che palesemente non è il rimedio sociale più ovvio. Dopodiché, eh, dire queste normative come sono state pensate hanno avuto dei difetti, c'è cioè chi ne ha approfittato, è come il problema dei falsi invalidi. No? Allora, togliamo le pensioni di invalidità perché ci sono una serie di persone che falsamente o a torto se ne giovano miglioriamo le leggi, ma non possiamo abrogare questo che è ormai è un'esigenza che compresa persino da una parte uso una parola desueta, del padronato Finire, finire questa conversazione un ultimo veloce passaggio che in realtà viene appunto da, quella, da quel motto goscista che si, si rievocava, in realtà torna sempre, anche se sotto diverse forme, in diverse forme, la, prendo una parola dal, dal sottotitolo del Festival del Classico, Un'utopia, utopia possibile, quella magari non per tutta la cittadinanza ma per una parte di cittadinanza più o meno privilegiata che diceva l'economista Furastien nel 1978, può immaginare di, se non realizzarsi attraverso il proprio lavoro, vivere addirittura una soddisfazione personale, perché questo è un tema che comunque può essere, se, se volete, laterale, ma esiste una dimensione del lavoro che se non nobilita, come si diceva appunto in quell'adagio, in realtà comunque ti consente... Espressione che invece si usa molto di realizzarti, no? ecco, ma per realizzarti attraverso il lavoro parti evidentemente già dal privilegio magari di fare un lavoro che ti gratifica, cosa che evidentemente non è scontata. No? Dice infatti Furastia nel 78, allo stato attuale delle cose queste soddisfazioni le troviamo certamente in mestieri privilegiati e in persone privilegiate, persone cioè che presentano un adattamento particolarmente buono al loro mestiere per esempio uomini di lettere, professori, artisti ma anche ingegneri, commercianti, uomini politici sindacalisti, militanti sembra tuttavia chiaro per confermare Canfora laddove ve ne fosse bisogno non c'è bisogno di essere confermato retroattivamente da furasti e comunque sembra tuttavia chiaro per quanto si può umanamente prevedere che molti mestieri resteranno poco attraenti fisicamente e psichicamente faticosi, per questi mestieri i soli compensi prevedibili restano le alte remunerazioni e la breve durata del lavoro. Questo punto in realtà se lo leggiamo da quella prospettiva, diciamo così, dal basso, ha a che fare con un dato oggettivo, lavori che restano comunque respingenti, faticosi, eh, che comunque, di cui ci sarà bisogno anche in una società ancora più automatizzata, anche più sofisticata tecnologicamente, bene, hanno bisogno di adeguati compensi, di certe sicurezze, diciamo così, stabili sindacalmente, rispetto dei diritti, eccetera ma nel pezzo della popolazione un po' più privilegiata poi sono vari gradi di privilegio evidentemente fino al padronato insomma c'è una gran grande quantità di possibilità di stare al mondo no? senza essere parte del padronato dico che per quelli sembra diventata per quelli anche come, come, come chi parla insomma qui su questo palco che hanno la fortuna la vogliamo chiamare fortuna insomma di, di fare un lavoro che, che somiglia a quello che avrebbero voluto fare che in cui si sono in parte diciamo pure realizzati ecco, per quelli, come questo tipo di, di, di parte della cittadinanza eh, il tema del lavoro che Landini nella prefazione qui chiama lavoro liberato cioè il tentativo di un equilibrio diverso tra ore di lavoro e ore di libertà potrebbe essere l'ultimo punto veloce di questa conversazione cioè se vi sembra comunque rilevante in una società che proprio anche votandosi in modo cieco al profitto, dandoci la sensazione che si può anche mo morire di lavoro non nel senso di essere schiacciati da, da una pressa, cioè finire uccisi dal proprio lavoro ma, vo, ma uccidersi nel senso di immolarsi no? Quel, quello che chiamiamo work alcoholism cioè quell'idea appunto anche molto se volete da, da commedia americana in cui uno si uccide di lavoro perché deve fare profitto e non nessuno l'ha messa a una catena di montaggio ma ci si mette da solo per certi versi no? facendo coincidere il tempo della sua vita col tempo del lavoro questo per darvi un'ultimissima possibilità di dire qualcosa mi sembra che è diventato centrale nella riflessione lo deduco da appunto molta panflettistica che pur non arrivando all'estremismo appunto discutibile del togliamo il lavoro, liberiamo la società dal lavoro, ma uso l'espressione Landini neutralmente pensiamo a un lavoro liberato, cioè un lavoro dove ci sia un equilibrio tra ore di lavoro e ore di non lavoro. Le sembra, Professor Camp, le sembra Michela Ponzani che questo punto potrebbe essere comunque rilevante anche in una prospettiva di discorso pubblico politico che nel dibattito in cui non chiamerò nessuno dei due per esempio sulla crisi della sinistra, tanto acceso quanto quello eh, che abbiamo menzionato sul reddito di cittadinanza, beh una delle cose che sono state richiamate almeno 37 volte su Repubblica negli interventi che ho seguito sulla crisi del PD è il PD ha parlato poco di lavoro doveva parlare di che cosa esattamente secondo lei, <ride> professor Canforo? ha cambiato la domanda così in corner eh, beh, Nessuno di noi oserebbe dare consigli a persone così scafate è vero <ride> le quali hanno perso il contatto con gli esseri umani quindi sono autoreferenziali eh, e dibattono tra di loro quindi noi non daremo questi consigli però ehm, conviene con, converrebbe considerare una mappa del mondo del lavoro e della pratica del lavoro per esempio nel nostro paese un'inchiesta un giovanotto di belle speranze direi che si chiamava Federico Engels era nato nel 1820 a 25 anni lui pubblicò un libro famoso, famosissimo La condizione della classe lavoratrice in Inghilterra un tomo di molte pagine che è citato anche in repertori nobilissimi no? penso al Myers Lexicon che è un'enciclopedia un tipica della Germania Guglielmina è citato anche in tanti altri nel Storia universale di Flug Hartung, un altro libro eh, diciamo corrispondente a una certa eh, mentalità, eh, un ottimo libro peraltro, è solo che si dimentica che pur essendo storia universale si occupa soltanto dei greci, dei romani e degli egizi e basta, quindi come se il mondo fosse più o meno il Mediterraneo, però insomma sappiamo. Bene, questo uomo, questo giovanotto, fece un lavoro enorme di inchiesta su atti ufficiali e se uno ha la pazienza di guardarlo, constata che si occupa, per esempio, di un problema gigantesco, le condizioni fisiche, la mortalità. D'altra parte, sul Corriere della Sera di, di qualche giorno fa c'era un, una pagina intera da cui si ricavava che in Italia ogni otto ore muore uno sul lavoro. Mm? Anno di grazia 2022. Poi un altro aspetto aveva studiato Engels e cioè la criminalità, la microcriminalità derivata dalla perdita del lavoro o dalla condizione talmente disperante e poco remunerativa da portare... Del resto un, un grande scrittore cristiano di formazione come Victor Hugo ha inventato la storia di Valjean a partire da, da un furtarello che segna la vita intera Insomma, Engels aveva fatto un'inchiesta un po' come il nostro Zanardelli aveva fatto per la situazione italiana alla fine dell'Ottocento. Allora, questi nostri eh, oziosi politici autoreferenziali dovrebbero fare un'inchiesta, una mappatura seria e scoprirebbero che non è affatto vero che il problema del lavoro ormai è alle spalle, se non attraverso la tacita accettazione del passo all'indietro per cui i diritti sindacali vengono via via ridotti intaccati e si accetta che c'è una parte di schiavi che non si chiamano così ma che fanno un lavoro di tipo schiavile che fa funzionare la macchina che altrimenti non funzionerebbe ecco allora basterebbe incitarli a dedicarsi ad una buona inchiesta per chiudere non posso che essere, essere d'accordo con il professor Canfora, eh, non darò consigli nemmeno io al Partito Democratico, però mi, diciamo così, mi limiterò a dire semplicemente a proposito di questa inchiesta, questa mappatura che dovrebbe essere fatta non solo per la politica, per chi si occupa di politica, ma anche per mettere a conoscenza i cittadini di una condizione del lavoro che è davvero spaventosa, il lavoro nero. Uh, le morti sul lavoro eh, tutti noi ricordiamo perché è stato veramente un caso di cronaca che ha fatto molto discutere ben prima della campagna elettorale forse su quel caso di cronaca magari ecco, il Partito Democratico qualcosa in più avrebbe potuto spendere di quella ragazza giovanissima morta eh, in una condizione di lavoro che sembra uscita da un romanzo di Dickens, cioè schiacciata in quel modo da una pressa, madre giovanissima di un figlioletto piccolo eh, che è, che ci mostra, cioè ci sbatte davanti agli occhi uno specchio che è veramente irreale e che, sul quale forse bisognerebbe riflettere un po' di più. È perché è giusto ripensare il tempo e il rapporto che noi abbiamo con il lavoro, è giusto ripensare magari a dei tempi che ci permettano anche di fare altro, no? E questo è il grande tema di dibattito che c'è, ma c'è già da diversi decenni, da quando insomma, De Masi tirò fuori la questione dell'ozio creativo, no? Cioè l'idea che, forse in maniera un po' simpatica, però l'idea che insomma eh, dovessimo in qualche modo fuoriuscire da quell'idea Tipica di un certo obbligo, di un certo schiavismo del lavoro inteso appunto com soltanto come eh, cioè obbligo, e invece noi siamo anche molto fortunati perché, come dici giustamente, noi facciamo, abbiamo la fortuna di fare un lavoro che ci piace, eh, che è stato il lavoro dei nostri sogni, eh, più o meno, e quindi, eh, però, diciamo, dobbiamo forse porci il problema anche di questo. Uh, eh, ripeto, non, non voglio dare consigli a nessuno perché non è il mio ruolo, però francamente cioè, uh, a me fa molta, molta impressione il fatto che nel corso di non solo la campagna elettorale che abbiamo appena passato, ma non, cioè, sempre la sinistra, chiamiamola così, quantomeno ciò che resta della sinistra, non parli mai del lavoro in questo senso, in questi termini. Questa è una cosa che mi fa molta impressione. Grazie Michela Ponzani, grazie Luciano Canfora e buon proseguimento di Festival del Classico. Grazie mille.